Eccoci qua, bello della diretta, stavamo discutendo ancora prima di andare, di apparire nelle vostre case. Buonasera a tutti quanti, grazie per seguirci anche questa sera. Punti di vista come al solito un appuntamento consueto ma. Che si rinnova puntata per puntata, perché questa sera noi parleremo di Bayard, eh, la stazione Bayard, ma parleremo anche di qualcosa di politico visto il parterre che abbiamo. Ringrazio innanzitutto e il benvenuto ai miei graditissimi ospiti, il dottor Giancarlo Chiari, presidente di Azione Meridionalista, il dottor Lorenzo Terzi, storico e dirigente anche del, dell'archivio storico di Napoli. Abbiamo il dottor Luigi Rispoli della Direzione buonasera. Nazionale di Fratelli d'Italia e il dottor Antonio Pariante dell'Associazione eh, Porto Salvo. Buonasera. Allora, buonasera a tutti quanti voi. Punti di vista è una trasmissione che è stata pensata, elaborata e realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami e questa sera vi vogliamo far capire da dove veniamo. Veniamo da molto lontano. Dottor Terzi, parto da lei, la stazione Bayard. La stazione Bayard, pochi sanno che a Napoli è nata la prima ferrovia nazionale, forse europea, ed è nata nel 1838. Si trova esattamente al Corso Garibaldi, poco più avanti della stazione della Circonvese Tutti si aspettano aspettano, si aspetterebbero una cosa favolosa, ben tenuta, ben curata, invece rimane soltanto un rudere eh, tra le altre cose che eh, a rischio crollo, insomma questa è una cosa che abbiamo verificato proprio nel, nell'ultima visita che abbiamo fatto. Dottor Chiari, che cosa succede alla Bayard? Eh, la Bayard, io ci, ci volevo andare proprio stamattina ma poi il tempo non era tanto buono. Ho cercato di guardare un po' di immagini e sostanzialmente dall'altro sembra una bellissima villa, solo che scendendo un po' più nel dettaglio si vede che la, la parte più significativa della muratura è totalmente eh, colpita da erba incolta. Ora, considerando che questa Bayern Napoli è eh, una, eh, diciamo, Uh, un esempio della storia del nostro uh, paese, diciamo, della nostra terra, perché è la prima uh, stazione, il primo tronco ferroviario italiano, è veramente inaccettabile vederla messa in queste condizioni. Dottor Terzi, molti sanno, eh, sbagliando, che eh, la Bayard è la Napoli-Portici. In realtà non è così. La Bayard è la Napoli-Nola questo qua è il tratto reale completo. Viene inaugurata nel 1838, il primo troncone finisce a Portici e finisce nei pressi della, della Reggia. In qualunque altro paese civile del mondo sarebbe un museo, probabilmente, o sarebbe tenuta in una condizione veramente degna, dignitosa per la storia e per... Eh, ecco, abbiamo alcune immagini prese... Eh, direttamente a Pietrarsa e per l'importanza proprio strategica che aveva la prima ferrovia europea, cosa si potrebbe o si dovrebbe fare per riportarla all'antico splendore? Beh, a mio avviso, essendo io un archivista eh, funzionario, non dirigente, vorrei che chiarire, insomma, eh, no, perché se sennò no il mio dirigente si arrabbia un no, po'. No, a proposito dirigente, io ho il dovere di ringraziare il dirigente dell'archivio storico, sì. perché ci ha regalato, diciamo, formalmente, dei di documenti in visione, chiaramente, che eh, scorreranno noi, in video mentre noi parliamo. Quindi sì. ringraziamo la dottoressa. La professoressa Candida Carrino, sì, che è dirigente dell'archivio i nostri veramente più sentiti ringraziamenti. E eh, appunto insieme con lei ho, ho scelto questa antologia, così, diciamo così, di documenti che vedete scorrere qui, diciamo, sui vostri schermi e eh, che testimoniano sono soltanto una piccolissima parte dei documenti che noi abbiamo e che riguardano appunto la eh, creazione e eh, la progettazione e poi la realizzazione eh, della prima ferrovia italiana, di, che è stato il primo, di quello che è stato il primo tronco ferroviario italiano ci sono anche ovviamente i progetti che riguardano la eh, creazione della stazione di Napoli infatti qui vediamo un, uh, un opuscoletto insomma, un, su, che in francese è intitolato Chemin de Fer, appunto Ferrovia de Fer, è, eh, nel quale troviamo i disegni, insomma, le panimetrie delle varie stazioni Questo è dall'ingegnere che poi ha progettato sì esatto, da dall'imprenditore francese Armand Bayard diciamo la francese della Vintré che era un imprenditore francese appunto, che venne a Napoli nel 1836 e caldeggiò eh, quella che era una, oramai il, quello che era il segno del progresso per quell'epoca, cioè la creazione di una strada ferrata, come si diceva allora, di una ferrovia anche nel regno delle due Sicilie. E la sua proposta venne accolta non senza resistenze, perché poi eh, dobbiamo calarci. Eh, noi adesso diamo certe conquiste per scontate, ma dobbiamo calarci nella, nella mentalità dell'epoca certo. eh, che vedeva questi mostri di ferro insomma, in maniera del 1839, eh, completata sì. l'opera nel 1944, esatto, quindi. Ehm... Quando nel 1936 eh, Bayard de Vintri viene a Napoli e tutt'altro che scontato che la sua proposta venga accolta, infatti trova notevoli resistenze. Però ha un alleato prezioso che è Nicola Sant'Angelo, il ministro degli affari interni, eh, il quale appoggia invece questa eh, nuova creazione, questa novità assoluta per i tempi e così... Eh, diciamo, lentamente, sia pure con qualche intralcio burocratico, eh, l'11 settembre del 1838 si comincia a sterrare e al, diciamo, a ripavimentare il tratto di strada che passava vicino alla porta del Carmine, perché appunto ricordiamo che la stazione eh, della prima ferrovia sorge tra eh, la porta, eh, tra porta Nolana e la porta del Carmine e eh, quindi si comincia proprio materialmente a costruire la strada ferrata che viene inaugurata il 3 di ottobre del 1839 con grande concorso di popolo come si suol dire e ovviamente con eh, l'intervento del re e della famiglia reale. Eh, se me lo consente e eh, insomma proprio 30 secondi stanno arrivando le prime domande da casa vorrei citare un, uh, un, sì, un passo insomma, molto suggestivo del resoconto che eh, uscì sul giornale del Regno delle Due Sicilie che era un po' l'equivalente eh, diciamo, del, della gazzetta ufficiale insomma, de, della nostra gazzetta ufficiale e che diede il resoconto del, due giorni dopo il 5 ottobre di quella giornata quella menissima sponda del Tirreno, parliamo della, della costa appunto che va verso Portici, insomma, ornata di vaghi giardini e ville ed allora tutta coperta dall'allegra popolazione spettatrice, sembrava un anfiteatro oltre l'usato ridente che non poteva non commuovere dolcemente di diletto e letizia. Un grido di grata ammirazione si alzava dal popolo dovunque passasse il re col suo magnifico convoglio e eh, questo certamente c'è cioè un po' di enfasi chiaramente perché è una pubblicazione ufficiale ma anche dalle, dai quadri dell'epoca possiamo immaginarci insomma questa però atmosfera però Per il pestosa. supporto della regia se la inquadriamo un attimo la Bayard quello è veramente un gioiello della meccanica di quegli anni continui prego professore no eh, appunto eh, le, tutte le testimonianze dell'epoca ci danno appunto, ci, ci trasmettono questo, questo entusiasmo per questa innovazione e nelle carte dell'archivio di Stato di Napoli troviamo tutto quello che riguarda, il, la, come vi dicevo, la costruzione della ferrovia e la messa in opera del, del tratto ferroviario. C'è anche un regolamento ovviamente del, eh, delle ferrovie che ci dice delle cose che oggi sembrano quasi, che ci fanno un po' sorridere, ecco perché appunto le diamo per scontate, ma che all'epoca non, non lo erano tanto, tipo mantenersi entro una certa distanza dal tracciato ferroviario, oppure la raccomandazione a eh, quello che oggi chiameremmo il casellante, al cantoniere si diceva all'epoca, di alzare e abbassare in tempo il eh, passaggio a livello, le sbarra insomma, quando, quando passava il treno, mantenere la distanza di sicurezza e così via. Una cosa, mh, penso, significativa, anche per dare un po' il clima dell'epoca, è il fatto che mh, si prescrisse a Darman Bayard de Vintry che il, eh, tracciato non doveva, il tracciato della ferrovia non eh, si sarebbe dovuto sovrapporre a quello della strada carrozzabile. Per non eh, compromettere i commerci, che comunque continuavano a svolgersi eh, su, su quattro ruote, diciamo così. Eh, questo ci dà anche un'idea di quella mentalità tradizionale sì, di tipo tradizionale, ci dà anche un'idea della mentalità gradualista con cui. Uh, soprattutto sotto Ferdinando II si seguì la strada dello sviluppo economico cioè si voleva andare avanti però uh, senza scosse senza turbamenti uh, profondi che andassero poi a, a detrimento del, della vita insomma, del, del, uh, delle persone uh, comuni senza, eh, grossi senza grossi sconvolgimenti grazie allora io introducendo il uh, dottor Lispoli In, intanto io già li ho fatti a telecamere spenti complimenti per Chirispoli e, e animatore di due cose molto importanti una è il premio Masaniello che sta alla decima edizione o sbaglio no. l'anno prossimo saremo alla quattordicesima quattordicesima mi sono perso quattro edizioni mi scusi eh. e poi eh, ci siamo incrociati io per un servizio esterno giornalistico proprio davanti alla Bayard dove era stata organizzata una manifestazione dovuta a. Prego. È dovuta al fatto che ehm, abbiamo approfittato che un episodio di cronaca aveva riportato di nuovo all'attenzione generale eh, la stazione Bayard, e che ne abbiamo approfittato per organizzare una conferenza stampa sul posto. Eh, anche con la partecipazione di Antonio Pariante che come me eh, diciamo anche se in a più larga gittata si interessa da sempre dei problemi del centro storico eh, di Napoli per eh, accendere i riflettori su questa testimonianza storica su questo grande primato della nostra città che eh, da tempo chiediamo possa essere valorizzato perché riteniamo prima di tutto che sia uno di quegli elementi identitari che possono consentire alla nostra città appunto di vantare un primato importantissimo che è quello dell'istituzione della prima uh, rete ferroviaria in Italia e poi anche perché è inserita in non un contesto socio-economico che è quello del quartiere del Mercato Bellino che uh, diciamo presenta uh, abbastanza un diciamo di, delle situazioni di, diciamo di degrado anche se volete, anche dal punto di vista Era economico. Era quasi diventato un garage abusivo. Esatto, e quindi noi eh, pensiamo che un'eventuale ricostruzione o riemersione della, della vecchia stazione possa essere il lancio per costruire intorno un sistema anche di carattere economico per costruire e per, diciamo, per creare eh, occupazione ed anche per rilanciare dal punto di vista economico questa zona importantissima di Napoli e del centro storico di Napoli, troppo spesso eh, diciamo, dimenticata. Anche se uh, la stazione Bayard viene agganciata a tutte quelle che sono le testimonianze storico ed artistiche che ci sono in quell'area, cioè la Basilica del Carmine Maggiore, uh, il complesso di Sant'Eligio, la vecchia muratura aragonese, Porta Nolana diventa un'area diciamo, un, un nella quale uh, si può creare dei forti elementi di attrattiva turistica senza contare che uh, di fianco c'è la stazione della Circus che gran parte dei turisti utilizzano per uh, recarsi e raggiungere Pompei ed Ercolano e proprio per questo esatto. c'è una domanda per lei De, ci scrive Maurizio Dal Vomero a quando un museo la stazione Bayard? Le ottimista non sono niente eh, da casa è infatti perché noi praticamente sono, è dal 94 che sosteniamo questa battaglia e abbiamo scritto a tutti quelli che sono i ministri della cultura che si sono alternati dal 94 ad oggi uh, col nuovo governo Meloni abbiamo provato e stiamo provando a coinvolgere anche il ministro San Giuliano con una speranza in più da, dal momento che lui è napoletano e quindi dovrebbe avere come noi una sensibilità, la, una sensibilità particolare e maggiore e Speriamo. la proprietà è delle ferrovie dello Stato eh, lì eh, diciamo dal punto di vista della proprietà, la proprietà è delle ferrovie dello Stato anche se eh, c'è un documento nel quale le ferrovie dello Stato lo danno incomodato d'uso al comune a condizione che venga utilizzato quell'area per scopi di carattere sociale culturale Sociale, ah, sociale. sociale infatti eh, nella parte retrostante che pure faceva parte diciamo, dell'area eh, delle vecchie ferrovie dello Stato il Comune di Napoli ha rispettato l'impegno costruendo una serie di scuole a via Giovanni Battista Manso e a via Enrico Cosens eh, in eh, una parte della stazione ha costruito, diciamo, ha, ha riattato e quindi ha fatto ospitare per diverso tempo i locali della seconda municipalità Uh, adesso ci sarebbe diciamo, l'altra parte della foresteria che è quel rudere che si vede da Corso Garibaldi che andrebbe. Ma c'è anche un pezzo che poi è diventato cinema, non mi sbaglio, l'ex Cinema Italia l'ex Cinema Italia che, che, diciamo, che per lungo periodo è stata di... la sede del dopolavoro ferroviario uh, poi con la dismissione appunto, del, del Cinema Italia e lo spostamento, il trasferimento del dopolavoro ferroviario al Corso Meridionale uh, quei locali furono occupati dal comune che ne fece la sede della circoscrizione della Municipalità capisco, allora Antonio Pariante presidente di un'associazione importante che si interessa dei problemi veramente eh, storico-monumentali che affliggono la città dei problemi che affliggono i monumenti della città parlavamo anche di, di questo aspetto squisitamente turistico perché non creare un ulteriore percorso turistico ripercorrendo con il trenino quello che faceva la Bayard nel suo primo viaggio pre, verso la reggia di Portici per esempio Napoli sta vivendo già da dal, prima della cosiddetta pandemia io la chiamo falsemia e un, un nuovo splendore turistico eh, addirittura raggiungendo cifre da capogiro il 97% di occupazione camere sarebbe un motivo in più proprio per le migliaia di turisti che vanno verso eh, Pompei, Ercolano e Sorrento trovare questo museo straordinario mettendoci anche dei modelli perché noi eh, a Pietrarza è conservata la Bayard ma sostanzialmente non è la Bayard perché è una copia la Bayard fu distrutta nel 1944 dopo un bombardamento che colpì eh, la nave eh, Caterina Costa che con le schegge distrusse completamente quell'area prego Pariante beh io adono del vero indipendentemente dalla, dal, dal motivo insomma, che tutti riconosciamo insomma, riguardo alle, alle grandi potenzialità della nostra città sotto il profilo turistico insomma che non è che le scopriamo certamente adesso, ce lo dice la storia, insomma, una capitale mondiale, storica appunto, del, del turismo, anche e soprattutto in ragione della ricchezza, del suo grande patrimonio storico, artistico, monumentale, paesaggistico. E, e quindi voglio dire, mh, sotto questo aspetto, mh, diciamo che non c'è nulla di nuovo e eh, nulla da aggiungere riguardo alle potenzialità di questa Napoli, capitale eh, appunto del turismo. Ehm... Mi suona bene Napoli Capitale in modo particolare a me che sono un meridionalista convinto, Beh, dire. Però vorrei, indipendentemente adesso dalle ottimistiche diciamo, visioni di cui eh, accennava il, il nostro amico Rispoli, eh, sull'idea di, di, di, di prospettive di riqualificazione di, di, di riscatto di un luogo appunto, come quello della, della stazione Bayard, del suo percorso. Eh, storico che appunto ha una sua importanza veramente straordinaria dobbiamo dire e quindi ripeto, credo che bisogna essere realisti, che eh, parlare della Bayard significa parlare di una, di una vittima eccellente di un pregiudizio storico e politico che paghiamo da sempre la nostra città pur avendo questa perla diciamo, storica della, di questa straordinaria eh, stazione ridotta a un nel degrado che sappiamo, è oggi un, un triste rudere abbandonato nel cuore dell antico della città, ridosso diciamo, di, una, di, un, di una stazione importante come quella appunto della, della, della Vesuviana che imbarca turisti nel, verso le zone più belle della, della, del nostro territorio, Pompei, Sorrento e via dicendo, è veramente un bruttissimo biglietto da visita, nascondere dietro a un mezzo muretto. la la straordinaria importanza e bellezza di questa stazione Bagatti, di cui forse nemmeno eh, conoscono, ne conoscono bene eh, l'importanza gli stessi napoletani. Ebbene, questo è, è, è un paradosso, è un paradosso grave perché, insomma, come si fa a spiegare nel 2023 che, grazie a una denuncia di un cittadino che si ricorda o ci fa ricordare che eh, ehm, c'è un, un luogo meraviglioso che dovrebbe essere appunto eh, riportato alla, alla luce per, per la sua importanza architettonica, monumentale e in questo caso anche di, di una stazione, di un percorso ferroviario, il primo in Italia che eh, diciamo, meriterebbe di essere per questo diciamo, riscattato e riqualificato, invece lo, lo ritroviamo abbandonato e sepolto nel degrado del... Della, nel, del cuore della nostra città per, nella situazione in cui eh, tutti sappiamo. E questi sono i paradossi, ma che significa questo? Significa che a Napoli evidentemente manca da sempre una seria politica della tutela e, e la valorizzazione dei beni culturali della nostra città. Guardate quando parliamo di questa stazione Bayard che ha avuto la sfortuna evidentemente di essere eh, stata intrapresa e inventata in un determinato periodo storico No, appunto quello dell'era borbonica altrettanto potremmo dire della sventurata vicenda che ha riguardato il molo borbonico sul lungomare che pure per, per effetti di Crollò, eh, per, effetti, diciamo, eh, sì, per effetti diciamo del tutto naturali, straordinari come appunto tu, una manifestazione enorme eh, mi ricordo, c'è stata la sventura di questo evento atmosferico che ha distrutto questa testimonianza e, e nemmeno là evidentemente si riesce a venire a capo di che cosa? di un intervento adeguato, immediato dell'amministrazione di questa città che evidentemente ha fatto una scelta tutto quello che appartiene a un determinato periodo storico deve morire o comunque deve essere ridotto al degrado è su questo che dovremmo ragionare e intervenire per cercare di confrontare io un'altra domanda da cosa. casa che non faccio ancora ancora, me la conservo per la seconda, per la seconda parte perché è più che una domanda in un affermazione che interessa un pochino tutti quanti i presenti eh, C'è un signore Rosario Omero oh, Alto che ci scrive una cosa eh, deve essere più che altro una provocazione, però eh, va, va comunque menzionata e discussa. Allora, Pariante eh, metteva un pochino il dito nella piaga dicendo che è, è in atto dal 1872, lei mi corregga, quando in Parlamento un signore molto intelligente si permise dire che i meridionali non dovevano essere più messi in condizioni di intraprendere eh, dottor Terzi, lei si ricorda di questa affermazione sicuramente eh, non so se era 70, 1872 o 1873 ma era giù di lì Beh, sì. eh, diciamo che questa, questa affermazione viene attribuita a Bombrini ma a Bombrini, sì. sì, che era diventato da poco ministro, tra sì, l'altro. E amico di Rubattino che vennero a prendersi tutte le navi Borboni che se le trasferirono a Genova e da lì poi hanno avuto un, una grossa fortuna economica. Quindi ci sta questa negazione di un chiaro, netto periodo storico dove Napoli era, lui ha esordito dicendo Napoli capitale. Napoli era la terza capitale europea solo dopo Londra e Parigi, la migliore flotta trasporti ponti ce ne stanno due, molti pensano sempre solo al ponte sul Garigliano ce n'è un altro gemello che è crollato gemelli. e l'hanno riaggiustato è crollato non perché era fatto male ma è crollato perché era tutto quello intorno che era fatto male ed è stato rifatto in una maniera veramente vergognosa sono Patrimonio di una storia, di un popolo, di una cultura che non era prevaricante, ma era prima in tutto, raccolta differenziata, case antisismiche, la prima illuminazione stradale, il primo sistema fognario. potrei continuare per tutta la vita con questo elenco, c'è questa volontà chiara, netta, perciò io me la dico la domanda, mi ha scritto questo nostro amico Rosario che salutiamo, dal 1860 Fratelli di Nessuno che ci fate con Fratelli d'Italia Sì, <ride> questa è la domanda allora, perché poi eh, a Fratelli d'Italia dopo eh. noi stiamo partendo con Garbo perché è, è giusto perché che sia così stati. nella seconda fase sarò un pochino più crudele ve lo devo dire a tutti quanti sì. Bada. allora diciamo che eh, chi mi ha preceduto parlando della Bayard ha parlato che il problema eh, c'è a Napoli che non riesce a valorizzare le cose che ha eh, ma non è cos proprio così nel senso che Napoli è una città italiana eh, in un'Italia che abbiamo visto ora con il, questo profondo percorso di revisione storica c'è stato un cruento processo di unificazione nazionale e chi ha perso la guerra ne ha pagato i danni questi danni sono legati anche cioè, sono 170 anni che li stiamo pagando 164 sì. per l'esattezza Ecco, e questi danni sono quanto sono dobbiamo pagare ancora? Eh, io non penso tanto tra l'altro sono anche abbastanza ottimista perché mm. questa parola meridionalismo che fino a qualche anno fa era quasi una parola impronunciabile e ti guardavano in cagnesco ora iniziano a diventare quasi tutti meridionalisti e anche, cosa molto bella l'ho scritto proprio oggi sul sito di Azione Meridionalista è che abbiamo raggiunto un'altra grande vittoria perché... Tutti quanti si sentono meridionalisti e anche molte forze politiche. Ora, quando sulla i politici... Carta. Allora, sì, sulla carta. Io sono molto critico su questa sì, cosa. Sì, sulla carta, però c'è da dire una cosa, che eh, per il meridionalismo conta che si parli di meridionalismo, per cui se queste argomentazioni passano a torto collo, Diciamo. Cioè parlate del meridionalismo perché se ne parli. Sì, per me questo e è. Questa è molto una frase che ho già sentito qualche anno fa. Insomma. Per me questo è tantino. molto importante. Per me è molto importante, perché molti si. In effetti dovrei anche dispiacermi. Io, io sono diventato un meridionalista nel 1998, avevo 37 anni, ora ne ho 62. Quindi se io sento qualche politico che ora parla di meridionalismo, beh. Rende... No, potrei dire: Ah, mamma mia, mi dispiace. Invece no, sono. Provo una gioia immensa. C'è stata una mutazione genetica. Esattamente perché a noi quello che interessa non è tanto uh, uh, diciamo il politico che inizia a capire che l'area di consenso è meridionalista e quindi cerca di intermediare quell'area di consenso ma ci interessa invece che l'area di consenso è cambiata. Quindi il meridionalismo vince quando tutti sono meridionalisti e tra l'altro l'associazione la, la, di cui mi onoro di essere il presidente ha come Uh, diciamo slogan uniti nella verità eh? quindi diciamo posso permettermi certo. di ricordare che abbiamo fatto un passaggio di circa 5 ore a tre, Monte Citovole, ore dove e dove avevamo a disposizione sì una ottantina fra senatori e parlamentari il... che non sapevano neanche di cosa stessimo parlando e allora, si vennero a complimentare il, per, per averli aiutati sì. in materia di ne storia. Ne parlo, ne parlo su. C'era anche lei, dottor. Sì, cioè eravamo io, in effetti eravamo noi tre, praticamente. Insieme al professor Hull, il, il presidente del Senato, guarda, venne... Ci strinse la mano e disse, ma noi non sapevamo niente, io mi sarei vergognato al suo posto, sì. nulla di questa cosa, sì. però ci, ci arriviamo no. un attimo okay, solo, bene, ci arriviamo vai. perché incombe fra qualche minuto, ho cioè due minuti e poi c'è la pubblicità o sbaglio? La regia, grazie Gianluca, sei straordinario. Allora. Eh, io prima, fra una battuta e l'altra, sempre a telecamere spente, dottor eh, Terzi, lo so che lei è uno storico, non, non c'entra neanche a piedi uniti in materia politica, però quello che noi stiamo definendo meridionalismo o neoborbonismo, altro non era, e non mi riferisco a nessuno in particolare, ma molto genericamente, se no qualcuno si offende da casa, era folklore la bandierina, le due date eh, cruciali eh, la fine del regno la caduta di, di, di Gaeta le bandierine, vi vorrei il braccino alzato però poi nella sostanza i, io credo, lei mi dovrà correggere che i peggiori nemici del meridionalismo sono certi meridionali ma senza dubbio io eh, però su questo vorrei dire una cosa sono stato per tanti anni quando ero proprio ragazzino Insomma, vicino a, queste, a questi movimenti, a queste organizzazioni. Poi ne sono uscito anche in maniera piuttosto traumatica, come qualcuno di voi sa. Però bisogna anche dire una cosa, noi vogliamo dire folclore, non folclore, eccetera. Allora, io sono abbastanza anziano, perché farò 52 anni quest'anno, da ricordarmi... È un 8. Vabbè, mettiamola così. Ma abbastanza così, avanti negli anni, da ricordarmi che nel 93-94, quando io cominciavo a seguire questi movimenti, di sud non se ne doveva proprio più parlare non solo non se ne parlava più era inominabile ma non si la doveva... parola sud esatto. sì. cioè eh, Norberto Bobbio che all'epoca andava per la maggiore è stato certamente un intellettuale straordinario disse proprio apertamente che la questione meridionale era affar nostro cioè di noi meridionali e che non dovevamo sostanzialmente rompere le scatole lui lo diceva in modo elegante ma fondamentalmente le cose erano così il movimento neoborbonico e eh, diciamo, i movimenti similari che sono nati, ma soprattutto e per primo il movimento neoborbonico, in quegli anni fu l'unico a parlare di sub. Questo non lo può togliere nessuno come merito storico. Poi magari non l'avrà fatto bene, si poteva far meglio, eccetera, eccetera. Però questo lo dobbiamo riconoscere. Lo devo a chi mi ha accompagnato, adesso non mi accompagna più, lo devo anche alla mia storia personale. E... Ehm, certamente si cresce, ecco, e quindi naturalmente ci si pongono delle domande e eh, il meridionalismo non, è, non si può soltanto ridurre al borbonismo, chiaramente è un pensiero molto più, a parte molto più antico, insomma, perché ma anche molto più ampio, molto più ampio e, e non è che bisogna essere per forza borbonici per essere meridionalisti, però sicuramente… Questi sono addirittura eh, sì. in conflitto… Ma non lo so, certo sicuramente se uno eh, diciamo, sputa proprio Allora in... eh, la devo interrompere, preto, incombe preto. la pubblicità, abbiamo rubato un minuto ai nostri sponsor, ci scusiamo, pubblicità ci vediamo fra un minuto e mezzo e ripartiremo da Lorenzo Terzi e poi sì. subito si prepari eh, il dottor Ispoli.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 081-1933-8714. Rieccoci in diretta in studio. Stavamo parlando di Bayard, che è la prima ferrovia italiana nata a Napoli, la Napoli Portici, e ne stava parlando. Uh, un pochino anche il dottor uh, Terzi, però c'è stato un, un frangente che ci ha un pochino deviato dalla discussione. Sì. Concluda quello che stavamo dicendo prima. No, io quello che dicevo è che dicevamo che il meridionalismo non può essere ridotto al borbonismo o neoborbonismo e va bene. Però per esperienza, anche posso dire ormai lunga, eh, chi mh, diciamo, prova proprio un senso di repulsione quasi da esorcista, insomma, nel, nel, nei confronti del di qualsiasi cosa che riguardi Borbone, difficilmente poi riesce a essere eh, incisivo come meridionalista perché probabilmente dentro di sé ha sempre questa paura che, eh, di essere troppo sudista, di essere troppo eh, così, campanilista, eccetera. Perché eccetera. era impronunciabile la parola sud o la parola meridione? Perché era, vabbè, questo è un discorso storico-politico molto complesso, era nata eh, la Lega. Ed era, ed era la Lega proprio dei primi tempi, insomma, quella dura e pura, ecco, quella di Bossi che ce l'aveva duro, e, e quindi, ehm, No, no, stavamo parlando di testa, forse... Sì, vabbè, <ride> insomma, di testa, sempre di parti del corpo parliamo, ecco. No, e, e in ogni caso, eh, era un periodo in cui poi eh, era venuto meno, anche erano venuti meno i trasferimenti pubblici, cioè era... era si era registrata la chiusura della Cassa del Mezzogiorno, poi Agen Sud, eccetera. E quindi c'era tutta una corrente di pensiero eh, che eh, spingeva verso l'emarginazione eh, delle, delle regioni svantaggiate in generale. Eh, non posso ripeterlo perché è un po' volgaruccio, ma eh, c'era cioè un titolo eh, di una rivista satirica allora di sinistra che si chiamava Cuore, che era diretta da Michele Serra, che poi purtroppo è prodato a Repubblica e si è guastato nel crescere, però eh, insomma, eh, quando non dirigivo ricordo. quel settimanale, mi pare che non fosse un settimanale, cioè, usci un titolo a caratteri cubitali non, eh, non, non dico proprio il titolo vero perché appunto siamo in fascia non, non so, siamo in prima serata ecco però dice, siete poveri due punti fatti vostri non diceva eh. fatti diceva un'altra parola vabbè esatto. ci siamo capiti ed effettivamente È era un po' la mentalità dell'epoca sì. allora scusatemi io non lo faccio mai ci sta seguendo tutto il team di ADR cell di Nola e un saluto affettuosissimo a Roberto Gaetani. Ciao Roberto, un abbraccio, grazie a tutti quanti gli amici che ci state seguendo da casa. Io ho veramente tantissime domande da casa, tante. E chiuso questo argomento, veramente molto interessante, passiamo a Fratelli d'Italia. Allora, fratelli, la domanda mi è molto semplice, molto cruda, ma molto molto diretta. Il titolo è nobile, Fratelli d'Italia dà immediatamente l'idea, chi lo ha pensato come comuni comunicatore, scusatemi da casa, è veramente in gamba. Però c'è un però, da quando è nato Fratelli d'Italia? 2013. 2013, quindi stiamo parlando di dieci anni fa. In questi dieci anni eh, che io seguo anche giornalisticamente, devo dire con rammarico... Perché il, il titolo è affascinante, non c'è assolutamente una sola iniziativa a favore del Sud o che porti un minimo di uguaglianza fra Nord e Sud. Io le faccio solo qualche esempio. Eh, la scuola, per eh, la mensa scolastica un bambino del Nord sa che il governo investirà per la sua refezione scolastica 400 euro ad Aosta, quasi 350 a Trento, a Pizzusicu Calabro 0, in Campania 13 euro. Che fratelli siete voi? Siete cugini? Siamo fratellastri? Che cos'è questa fratellanza? Me la spiega Dottor Ispoli. Beh, Intanto eh, Fratelli d'Italia è al governo, con il governo Meloni, da pochissimi mesi. Ovviamente tutte queste disparità territoriali che esistono, Certamente non era possibile crearli con l'azione di governo di, pochi, di poche settimane. Sono cose che in no, pratica... io, parlo, io parlo nel corso, non faccio il politico. Con me. No, no, si parlo, tratta diciamo, parlo di una considerazione: dieci anni, oggettiva. una manifestazione. Eh, anche stando questi... all'opposizione, dire: guardate, io... i bambini di Pizzusicco Calabro allora, devono avere una che... o la, la sanità. Io credo che in questi dieci anni Fratelli d'Italia abbia fatto diverse volte azioni politiche tese ad una maggiore coesione ah. territoriale nel nostro paese. C'è oggi per la prima volta una strategia nazionale, una strategia governativa che ha messo il Sud al centro di quelle che sono le azioni del governo e che riguarda il eh, dichiarato eh, piano eh, che vuole imitare quello che fu il Piano Mattei per trasformare il Sud in un grosso hub energetico che possa in qualche modo dare quelle occasioni di sviluppo territoriale e da qui consentire di poter approvvigionare tutto il territorio nazionale fuori dai confini nazionali Uh, uh, gli cosa altri mi paesi... spavento un po', l'accolgo come notizia però mi spavento un pochino. Beh credo che sia una notizia importante, significa investimenti, significa finalmente ridare una funzione centrale nel Mediterraneo, nel Mediterraneo al sud, un anello di congiunzione fra l'Europa e, e le coste no, spoli, del Nord scusso, io, Lei è un politico navigato, io la devo interrompere tanto lei riesce immediatamente a ricongiungersi alle cose che diceva uh, io sono pessimista quando sento queste cose, per una una ragione semplice, non perché voglio essere di fatto il pessimista, perché tutto quello che ha fatto il nord per il sud alla fine ha depredato il sud. Vedi le biglietterie eh, degli scavi di Pompei, di Ercolano, eh, di Cuma, stranamente i soldi che i turisti e anche gli italiani che portano a Napoli, a Pompei, a Sorrento vanno stranamente tutti quanti a Milano dove le società di gestione sono lombarde fratelli d'Italia su questa cosa io credo, proprio tenendo fede al nome che si sono dati di dire un attimo, questo è il patrimonio del sud non rompete le scatole per, non, per mantenermi in fascia protetta avrei detto un'altra cosa lasciate questi soldi qua al sud io, mi piacerebbe che la Meloni su questa cosa ci mettesse un punto di fermo Ma io, io diciamo senza contestare quello che, che lei dice è un dato posso, posso soltanto ricordare che c'è una norma per cui una parte di quelli che sono gli incassi eh, relativi a questi siti di interesse eh, turistico, di interesse storico, di interesse archeologico rimangono sul territorio, ma per una legge che non ha fatto il governo Meloni, ma fa parte della normativa nazionale, però noi non dobbiamo perderci diciamo, in quelli che sono certamente dei problemi che andranno affrontati nel tempo, si, ma dobbiamo guardare, che è dobbiamo guardare ad una prospettiva mm. avendo una visione diciamo, più generale di quelli che sono i problemi che oggi il nostro meridione ha. Noi abbiamo praticamente un'area un forte del paese, eh, forte di potenzialità del paese, che oggi è in netto ritardo su tutto rispetto al resto del, della nazione. Noi abbiamo 10 individuare... minuti ancora, Lo voglio farvi due domande. Eh, non voglio annoiare Antonio, mi scuserà dottor Pariante, e Lorenzi, mi scuserà anche lei. C'è una domanda perché è espressamente fatta al Presidente di Azione Meridionalista, le ha fatto un guai a dire che il Presidente di Azione Meridionalista vogliono risposte concrete, e allora il Presidente della Regione, leggo testualmente, sì. il Presidente della Regione Campania ha fatto il meridionalista e poi non fa votare per il referendum per la macro regione ma quando i vari gruppi folcloristici, come dicevo io tra le altre cose, eh, filo meridionale, si fanno carico di un'azione per costringere lo sceriffo a fare il suo dovere, intanto Calderoli sta per firmare l'autonomia differenziata. Faccio un brevissimo cappello perché siamo quasi in chiusura. Allora, innanzitutto la macro-regione della quale sono stato ideatore ed anche primo firmatario non è il contraltare alla... Eh, alla scusatemi c'è un'altra cosa in arrivo all'autonomia all differenziata del nord perché l'autonomia differenziata del nord nel momento in cui verrà firmata e accettata da questo governo sarà la tomba del sud dottor Rispoli lei è consapevole di questa cosa sarà, è tutto da verificare sarà la tomba del sud anno, al sud mancano ogni anno 8 miliardi di euro in materia di sanità Acque, ma trasporti non, e infrastrutture. Ma non mancano turico. certo per l'autonomia differenziata. No, no, per come eh, è organizzato il bilanciamento del esatto, gettito. Esatto. E noi con, con questa cosa abbiamo promosso un referendum, è, stato anche, è passata anche la nostra proposta e il presidente eh, della regione Campania è latitante su questa cosa, non indice. Una volta erano eh, le false mie, poi c'è stata l'elezione regionale. E adesso non se ne sta parlando proprio più, noi eh, continueremo questa azione quindi rispondo all'amico che ci ha scritto: autonomia differenziata sì. macro regione. Prima lei. Bene, Veloci, ancora. però abbiamo sì. quattro minuti ancora. Cerco di essere velocissimo. Allora, per quanto attiene il eh, presidente della eh, regione Campania De Luca, io onestamente per alcune uscite che ha avuto in passato, chiaramente Azione Meridionalista parte dalla cura della narrazione antimeridionale. Lui, ahimè, nel 2011 ha avuto un'uscita particolarmente infelice. Una delle tante. Eh, sì, particolarmente parlo nel dettaglio sostanzialmente eh, dicendo che i napoletani sono geneticamente ladri onestamente io questa cosa me la sono legata al dito va bene come primo discorso velocissimo perché abbiamo il tempo in con perfetto, per quanto attiene quello che si deve fare, beh si deve eh, parlare sempre più di meridionalismo in modo che il politico di turno è totalmente circondato dal pensiero meridionalista. Il pensiero meridionalista pone chiaramente al centro gli interessi del meridione dobbiamo, dobbiamo e quindi è quello che dobbiamo dare al fare. meridionalismo e soprattutto Benissimo. alla macro regione. Macro -regione. Allora, sulla macro regione io credo che ci sia da fare una discussione, una grossa riflessione tenendo conto che, come diceva lei, non può essere la risposta all'autonomia differenziata, non, non ma, deve, infatti, ma, deve, ma deve praticamente nascere nell'idea generale come un'istituzione che in qualche modo possa meglio governare il territorio. Domande io per quello che, mi, che per quello che mi riguarda io posso dire solo una cosa. Sull'autonomia differenziata siamo lì ad attendere poi concretamente che Lufu. cosa diventerà. <ride> Devo anche dire che forse e dal 2001, da quando la sinistra modificò la Costituzione, in particolare il titolo V che è stato cancellato dalla Costituzione la parola sud. Questo è quello che in qualche modo era stato messo dai padri costituenti, soprattutto volendo indicare un obiettivo specifico al nascituro Stato italiano nel dopoguerra, che era quello di ambire ad una coesione territoriale e quindi ad una alla possibilità che uh, il Paese potesse in maniera eterogenea crescere tutti, tutti insieme. Purtroppo in questi anni non è stato così. Sono secoli che si parla di questa e cosa quindi, no? Poi nei fatti... e quindi dobbiamo soltanto aspettare per vedere concretamente che cosa sarà questa definitiva proposta o, o questo definitivo provvedimento dell'autonomia differenziata. Io chiudo, chiudo eh, ringraziando innanzitutto tutti i miei ospiti, ma per far capire che il sud è una colonia a tutti gli effetti ed è considerata una colonia del nord, vi dico che il Napoli, pur essendo 18 punti di differenza rispetto alle dirette inseguitrici, da Zone e anche un canale RAI hanno pubblicato la classifica partendo dall'Inter. Quindi nessuno vuole. Ammettere, nessuno vuole riconoscere la grandezza di questo popolo e di questa città. Noi eh, vi ringraziamo per averci seguito, ci vediamo venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora. A venerdì prossimo, a lei. cuore di sfogliatella! Siamo a Corso Novara 1E1F.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 zero otto uno uno nove tre tre otto sette uno quattro Cuori di sfogliatella